Ma sono sporchissime, sono dure anche. Hai Aurora, cosa sta facendo? Sta pelando le patate. Ok. Ops. la lagi ngapain? Buon roti manis untuk buka puasa. Wow! Lihat dong. Uh. Coklat ya? Coklat. Hmm, enak tuh. Buat Chandra. Bu Chandra. Hmm, terima kasih. Terima kasih sama sama. Halo, sahabat jelajah Italia. Di manapun Anda berada, selamat datang kembali di channel kebanggaan kalian semua, Jelajah Italia. Masih bersama Bro Chan ya. Oke, vlog kita kali ini yaitu saya dan Amore mencoba memasak sesuatu yang Muda haja ya, ya ito saiur bening. Dhan brochan masak, prakede kantang. Na, motau, gimana. Reaxi da ri, kluarga, kluarga brochan ang aderita ya. Jangan gimana mana. Tetops, stay tuned. Alright, guys, scarang kita. Mulai. Huntuk mga palcans proteini. Ok. Oke. Okay. Keep doing. Amore. Lagi masak apa? Sayur bening. Mmm, enak enggak? Uh, I hope it's nice. Okay. <laughs> it's the first time that uh, I it So the first time you cook no. Sayur bening? Ah, yes, the first time I cook this. Okay. Thank you. You're welcome, bye. Mm, sudah. Mm. Panas. Primo 2 secondi <laughs> di cottura, è caldo. Mm. <laughs> Buono. Non mangiate perché bel kentang. Eh? Croquette. Mm? a mangiare? no mm. Sì? no? si? assaggio anch'io sono buone. Mm. Mm. Tanto uh -oh. mm. buone? tanto aglio oh tanto aglio oh my god ecco eh, proprio per me è giusto e questi come sono fatti con la patata? le sì. allora no le salda. No. semi fritto quindi ah. tagliato cuvetti si mm. messo da fritto mm. quando già parte sopra un po' di brodo ah. però dentro già il ah. E dopo la in scolato. È mescolata, è mescolata signora. Uh. Uh. la signora con il sale. E dopo cosa c'è? Aglio. basta. E altro? E ah. mm. perché? Per allora aglio, scalogno quel fritto. Quello lasso, no? Sì, un po' di questo, un po' di aglio mm -hmm. e anche pepe bianco mm -hmm. e se questo è il nostro. C'è la fetta di pane dentro l'olio? No, Tieni a fangere a me che tu hai Eh, vabbè. Anche me <ride> la chiacchierò? Lasci la che si sopra. Che dobbiamo fare? Faccio? Ah, eh ormai? È ormai si. Mi dispiace. Eh, non me vuole... ne No, no, io non proprio Troppo diritta in ventata. Sì. Mm. pensa che all'IKEA lo vendono questo. Non mi ricordo e adesso eh. ce lo facciamo da soli. Ma è meglio questo? Si, sì. eh. è più buono. Questo è il calogno semplice, sbagliato. Ah, sì. no. sale, ah. lo giro insieme. Mm. Nell'olio? Sì. Mm. Comunque, sembra più mazzo adesso. Che ho un pochino, non si vede? Sì, ma, lì, ma proprio, adesso ti si vede la forma dei muscoli proprio. Muscoli o grasso? Mi piace un sacco quando sei mai piccolato con il tubino. Eh. Non guarda sotto qua. Eh. Vabbè, però non non è è mia. mi piace, mi piace perché stai riprendendo la faccia un po' di mani Ora saluta, i ragazzi ti, chiedono, è naso. ti chiedono tanto. Oh, sì? mm. Ormai sì, nel vlog precedente sì. non c'è no. laura ini keselat. Ah, in fatto pace con la mamma. Sì. Giacomo, devi spiegargli ragazzo. My little chocolate brand. <laughs> Oke okay nih guys. Tadi kalian sudah lihat bareng-bareng bagaimana keluarga Brochan lagi makan dan kita harus tahu nih bagaimana tanggapan mereka ya. Kita tanya satu per satu, enak ke tongga. Nah, selama ini kan banyak yang nanya nih, Mas, ini makanannya kok semua pada suka apa pura-pura? Nah, Scaram, chita giubagal in Italia, è nakman ren a to, ma che tira su ca? La sugetta tagnea. Mamma Alessia. Mangiato il saurbening? Mm. Eh, è un piatto leggero, molto leggero. Eh, sì, è un po' come la nostra minestrina no, d'inverno, quindi leggera col brodo la pastina. e... Sì, no, buono, sì. Dopo abbiamo dovuto anche mangiare le polpette che sono buonissime proprio. Okay, ha un po' con tanto aglio, però molto buone, gustose. Okay, sì, sì, sì. Piaciuto? E, sì. Mm -hmm. e il punteggio come al solito? Allora, su questo però darei un sette e mezza, e perché a me piace <ride> no, mi piace verdure. No, mi piacciono le verdure che ci sono piatti un po' esatto, più ricchi, quindi non è gustoso un po eh, no, perché infatti, è un piatto del, uh, dell'ospedale, diciamo. È appunto leggero, però non è cattivo e buono, anche Va questo bene. apprezzato. Sì, sì. Mm. Vuole salutare il. Eh... Il tuo fan, sai che tu ne hai tante fan, ti chiedo no, no? mamma Alessia, saluta mamma Alessia, vuoi <ride> dire qualcosa, qualche parola? Allora. Eh, beh, cosa devo dire? Grazie di seguirci, seguiteci ancora, mandate i vostri commenti, like so. e, e ciao a tutti, alla prossima, al prossimo video, ciao ciao! Amore, il tuo parere per piacere per Urbanin. Allora, sai Benin che hai cucinato tu? Lasciamolo all'ospedale. Oh. <ride> nel senso che eh, preferisco altri piatti. Mentre le polpette di patate sono molto buone. Yeah. In compagnia, mm. Il pontigio totale? Totale, perché ci sono le polpette, facciamo un set e mezzo. Oh. Oh. Se Volevo salutare i netigen a casa. Ciao Nati, gente in indonesia Vuoi del buona Ramadan? Ah sì, una settimana di Ramadan, complimenti per chi è riuscito a farcela Ciao Andrea ce l'ha fatta, infatti stasera festeggiamo eh, In bocca al lupo, mancano tre settimane, forza e coraggio yeah. Ciao Sofia! Ciao a tutti! Allora, eh, okay. vorremmo sapere il tuo parere, il discorso per Sayur Benin e per crocchette. le crocchette di patate. Allora, in questo piatto allora, non è male, però se devo essere onesta non è tra i miei preferiti. Oh! Perché si sì, ricorda proprio un piattino da ospedale, cioè da malato. E a me piace tanto il brodo, eh. Però comunque, eh, sì, è molto leggero. Crocchette? Le crocchette buone. Però la prima cosa che senti Aglio. appena le mordi è proprio l'aglio. Oh. Che sì, no, non ce n'è tantissimo, però è la cosa che eh, senti un, di più, insomma. Un totale Eh sì, direi sette, sì. No, oh. che ti chiedono tantissimo. Tanti, la Sofia, Sì, sì, sì, Sofia. sto cercando di accettare tutti, ma ogni giorno ce ne sono un sacco e quindi Vuoi grazie. Per farli a augurare tutti. di buona ramadam. Buona ramadan Eh sì, siete veramente mm. bravi. Il tuo parere, il discorso per mm. sai urbaning e anche crocchette di patate? Allora, a me non è piaciuto tanto. Ok. Anche perché io non sono un amante del brodo col riso. Mm -hmm. e, quindi Ma... non, e quindi non mi è piaciuto tantissimo. Ok. Mentre le crocchette, no, come che sono... Sì. Sì, sì. ok e A me l'aglio di per sé non piace. Okay. Però diciamo che mi sono piaciute meglio di, rispetto a al brodo insomma okay. il punteggio? io ho sei e mezzo sei e mezzo vuoi augurare fare auguri per il netizen che fanno, stanno facendo ramadan? tanti auguri ok bon... buon <ride> finiranno ramadan. ramadan, ok vuoi dire qualcos'altro? posto così ciao trima kassi dan salamat mm